Allora, prima di approfondire il discorso mira, vediamo un po' come, eh, visto che l'ho posizionato in questo punto, come mi alleno normalmente, io personalmente, eh, come, come cerco di allenare, come mi alleno la palla. Questo per l'arco nudo è un passo molto importante, perché molto spesso si va, si, va, si monta l'arco, si mette la visuale e si tira la visuale e si solamente un feedback positivo o negativo del proprio tiro solamente da, da come sono stati sono posizionati le frecce purtroppo questo non mi permette di eh, progredire no? progredire con più facilità e più velocità io personalmente come mi alleno alla bagna? Beh, intanto non, è, non, è, non sono cose sono cose che già dovreste sapere. No? Io le metto in atto, almeno quello non solo le metto in atto la paglia, ma addirittura le metto in atto poi quando tiro alle lunghe distanze. Faccio le stesse identiche cose, sia alla paglia che alle lunghe distanze. Le paglie le preparo, magari le vedo un po' meglio, poi alle lunghe distanze le tiro un pochettino di più. Lo so che sembrano cose trite, ritrite, sì, lo so già, così bisognerebbe fare, così, però ho. Oh, se non le fate è meglio per me dico di più però se i vostri atleti eh, le fanno vi assicuro che è un, è un buon metodo per incrementare le prestazioni allora intanto mi alleno in due fasi nella prima fase alleno la tecnica nella seconda fase alleno la visualizzazione e l'essenzione le psicofisica ed le emotiva so, sono tutte cose che già sapete eh. però io lo faccio e vi assicuro che serve questa mia testimonianza che forse è la cosa più importante, no, dire che effettivamente anche nell'arco nudo, anche nei poveracci arco nudo serve fare questa attività. Quindi la prima fase che di tecnica, anche se io la so fare già bene, la enfatizzo, la provo molto spesso, provo anche altre posizioni della mano, quindi mano dell'arco e rilassamento del corso mano della corda e rilascio attivazione dell della vecchensio, allineamento e estensione della squadra dell'arco, tutte e tre insieme. Quindi, molto semplicemente alla pagina, molto concentrato, adesso faccio solo più tutte e tre insieme, però si può fare solamente la prima e è questa qua, no? Il rilassamento istantaneo del polso, ok? La forza di farlo mi assicura io, ma deve venire. però allora, tutto funziona goccia a goccia ma se non cominciamo con la prima goccia e non riempiremo mai questo benedetto barile. Allora, se non sappiamo fare, non sappiamo rilassare il polso al rilascio e dobbiamo imparare a rilasciare il polso al rilascio. Quindi se non siamo in grado di fare questo, ma addirittura lo faccio con la corda. se noi non siamo in grado di fare questo, dobbiamo imparare a farlo. Lo so. Se noi non siamo capaci di fare pressione e rilascio, ci mettiamo lì, questo rientra, andate a rileggere le prime tre diapositive che vi ho detto, come la passione incrementa la direzione. E questo ci permette di poi effettivamente adoperare questi sistemi. Quindi ho anche i vostri, a me sono dedicato agli arcieri, ma anche agli istruttori, che devono incrementare la passione che a sua volta incrementerà la dimensione e così via se non capite qualcosa me lo chiedete nella seconda fase lascio il completo automatismo le cose che ho imparato tecnicamente e inserisco le visualizzazioni ecco comincio a costruirmi una mia realtà alternativa no? in questa fase è molto importante costruirsi questa realtà che mi permette poi di trasportare poi quello che so fare in allenamento in gara. Quindi inserisco una visualizzazione positiva, anticipo il tiro perfetto nella mia mente in modo del tutto coscio. Alterno il pensiero in prima persona e quello in terza persona. Come riesco a visualizzare in terza persona? Riesco a visualizzarmi in terza persona perché mi sono visto nei filmati. Quindi io mi faccio dei filmati e poi me le guardo. E questo vi permette poi, durante una visualizzazione mentale che di vedermi anche in terza persona. Ecco che vi dico da atleta, non da tecnico, vi dico da atleta che un buon tecnico, perché io non <coughs> sono sempre voluto così, l'ho avuto poche volte, non deve guardarli lui filmati. Non ha nessun senso al mondo, vi assicuro, e lo dico da arciere, non ha nessun senso al mondo che il tecnico guardi i video degli arcieri, se non per la sua, sua cultura, ma come minimo insieme. Perché quello che serve è che l'arciere si renda conto di cosa sta facendo, non il tecnico. Il tecnico, vi assicuro, non capisce niente, non sa niente non riesce a capire niente di cosa c'ha nella testa l'arciere, a meno che non ci sia un feeling straordinario, un connubio straordinario tra tecnico e arciere, ma ci deve essere veramente un legame forte, perché vi assicuro che non capite niente di cosa passa nella testa di un arciere. E l'arciere è un fine mentitore, è un fine mentitore, mi mente, ve lo assicuro, mi mente, e voi non sapete niente voi dovete giocare a scacchi con lui dovete entrare piano piano dovete cercare di capire e soprattutto dovete farlo capire a lui che lui lo capisca da solo e questo è un, è un passo importante è quello di vedersi nei filmati vedere cosa effettivamente cavolo faccio e costruire una realtà per poterlo fare nel modo migliore attenzione non vuol dire che questo si diventa pavarotti allenandosi a cantare non funziona così quello che però assolutamente potete fare è fare quello che siete in grado di fare fare il 100% di quello che siete capaci dimmi al più forte io adesso ma il passaggio è... dimmi è... Il ritmo è... e... allora l'ho completamente rilasciato lasciato il ritmo perché è un fondamentale del tiro ma è una cosa talmente consolidata che mi sono permesso di, di, lasciarlo, di lasciarlo è fondamentale il ritmo ovviamente è fondamentale in qualsiasi attività anche nel 3D e nel campagna. È logico che nella mia, la mia sequenza di tiro dovrà avere sempre lo stesso ritmo, come una, come una canzone, i tempi di tiro sono un conto, il ritmo un altro e il ritmo deve essere perfetto. Non è male. Se no facciamo il corso... Tante cose, Se dovete già... Tutto cosa sapete è tutto giusto in ancoraggio prima del rilascio immagino una perfetta espansione e mi concentro sulla muscolatura dorsale dove essermi immaginato una perfetta espansione mi si forma normalmente il perfetto follow through dopodiché rilascio la corda questo è quello che faccio normalmente non solo lo faccio ma lo faccio in tutti i tiri che io effetto in tutti i tiri che io effetto in ancoraggio prima del rilascio mi immagino una perfetta espansione e mi concentro sulla muscolatura dorsale Dopo essermi immaginato una perfetta espansione e si forma nella mente il un perfetto follow through dopodiché rilascio la freccia. Queste cose qua ogni tutti lo dovrebbero fare tutte le volte che tirano con l'acqua, non solo la paglia. Si costruisce la paglia, ma questa è fondamentale. Allora, cosa vuol dire questo? vuol dire che nella mia tecnica nell'arco nudo cosa succede normalmente? cosa succede nel tiro con l'arco? Allora, pensiamo che ho fatto tutto giusto, no? sono allineato, sono perfetto sono in ancoraggio ok, sono in ancoraggio <coughs> vediamo poi la mira, la vediamo subito iniziamo subito dalla seconda parte quindi sto mirando quindi ho, ho attivato la bend tension quindi sento i muscoli dorsali Ok, molto, vedo molto spesso gente che ha questo movimento, o respira, o oh, ragazzi, siamo in apnea. Io vi consiglio fortemente di non dimenticarvi completamente della respirazione. Respirate in modo più che normale. È troppo difficile e avrebbe bisogno di una giornata a parte per capire la respirazione diaframmatica, per capire una respirazione adeguata antistress, a parte il fatto che noi non siamo minimamente abituati, perché noi, popolo occidentale, e tutti noi respiriamo solamente col 20% dei polmoni e respiriamo praticamente ogni battito di cuore che dovremmo respirare almeno ogni 5 battiti. Invece respiriamo praticamente in continuazione, per solo il 20%, nella parte superiore del nostro corpo. E tutti facciamo così, perché Non si sa, ma siamo abituati così, e noi a respirare ogni tot, ogni 5 secondi si dovrebbe respirare. Invece non funziona così, noi nel di fare, stiamo 5 secondi senza respirare malcarfiato quindi lasciamo stare sta respirazione mi hanno chiesto quanto è importante la respirazione respirate allora, cosa dice la regola che voi già sapete la regola dice la metodo la moderna metodologia lo standard del tiro con l'arco dice che arrivati in pretrazione ok si arriva a polponi pieni ok si fa la trazione espirando da scritto su tutti i manuali nessuno è escluso quindi la trazione si fa espirando, buttando fuori perché questo basta, l'arco 1 non serve a niente serve per passare il baricentro, aumenta bla bla bla, tutte cose che già sapete quindi <coughs> espirare, abbassa il baricentro, vero? scappa Giusto? Matteo quindi si espira io direi espiriamo metà tanto per non rimanere senza fiato quindi arrivo su a polmoni come fossero pieni ancoraggio e poi ok andiamo a respirare e faccio le cose che devo fare la mia la dopo. quindi sono in questa posizione molto spesso vedo movimenti addirittura tiri no! e se vi muovete siamo fottuti e questa. allora questa espansione dov'è? beh, esattamente come era l'arco olimpico l'arco olimpico, avete mai visto i filmati? escono dal clicker ma non si vede niente che si muove sembra che sia il clicker che si muova e faccia uscire la freccia perché i movimenti sono tutti interni la stessa cosa vale anche per l'arco olimpico anche nell'arco nudo, una volta arrivati in ancoraggio, i movimenti devono avere l'espansione. Una volta fatto il trasferimento, il mantenimento, l'espansione deve essere solo interna. Non si deve vedere un millimetro che si muove, Deve essere una stacca. Deve muoversi la dinamicità continua, deve essere solamente interna. Quindi c'è stata una dinamicità interna esterna e interna, una volta raggiunto l'ancoraggio adesso sull'interno. Cosa faccio io? Cosa consiglio io? L'attenamento, l'espansione avviene nella mente, che non è altro che un mantenimento, quindi un mantenimento di spinta e frattura <coughs> sul piano verticale. Quindi sono in questa posizione, nella mia mente si forma prima l'espansione e poi il finale. Un attimo più. Allora, fino a prima parte, ma non meglio.